buongiorno a grande richiesta proviamo a vedere in aula insieme l'esercizio dell'esercitazione 6 il primo esercizio in cui eh, quello, quello semplice sulla ricorsione eh, io ho già messo su github il, il bin, il dao e il, il file sql con il, con il database Uh, alcune note, la prima io uso MariaDB quindi forse alcuni miei progetti hanno dentro il, uh, il connettore di, di MariaDB che non credo funzioni con MySQL quindi potrebbero esserci dovete togliere quello di MariaDB e mettere quello di MySQL se voi preferite usare MySQL seconda, seconda nota il, uh, è importante ricordarsi che i programmi possono essere fatti in un qualsiasi numero di modi perfettamente corretti, non c'è la soluzione. Neanche in matematica c'è la soluzione, anche se molto spesso le soluzioni giuste sono in numero ristretto. Nel caso dei programmi, le soluzioni corrette sono veramente tante. E la cosa fondamentale è saper vedere i vantaggi e gli svantaggi delle varie soluzioni corrette, quindi non non sentitevi obbligati di rifare le cose che ad esempio faccio io o qualcuno vi suggerisce come possibile soluzione nei laboratori, I modi in cui i programmi, si può scrivere un programma corretto in uh, qualsiasi numero di modi diversi, allora l'esercizio uh, 6, ah, devo far partire il db, Vi ricordo il, il problema, noi abbiamo. Ah, non c'è il DB. Ok. Allora. Sul, su GitHub trovate anche il sorgente del, del database comunque. <coughs> Adesso lo apro. Il, vi ricordo il problema: noi abbiamo una serie di oggetti, ognuno di questi oggetti è caratterizzato da un certo peso, e noi dobbiamo dividere gli oggetti in due gruppi in modo che il peso dei due gruppi sia uguale, se possibile, o il più uguale possibile, se proprio uguale uguale non ci riusciamo. Questo è un tipico esempio di eh, problema che si può risolvere con un algoritmo ricorsivo. Perché è il tipico esempio di problema in cui non esiste nessuna, nessun metodo furbo per trovare la soluzione qualsiasi metodo furbo io posso pensare esiste una combinazione dei pesi dei, degli oggetti che fa sì che quel metodo non trovi la soluzione giusta quindi sono obbligato a provarle tutte e all'interno di quelle tutte scegliere la migliore che potrebbe essere perfetta potrebbe non essere Quindi usiamo la ricorsione come metodo per elencare, numerare in modo sistematico tutte le possibili alternative e tutte le possibili soluzioni a un problema. Fate attenzione perché la ricorsione spesso è dalla parte opposta rispetto all'intelligenza, quindi se vi viene in mente un modo furbo per considerare gli oggetti, un modo furbo per comportarvi, molto spesso è sbagliato l'idea della ricorsione è forza bruta poi è vero all'interno della forza bruta è possibile fare molte ottimizzazioni però l'idea di base della ricorsione è che io vado avanti in modo assolutamente stupido e tiro fuori tutte le possibili combinazioni allora mettiamo il database Okay. ecco qui la tabella oggetti contiene una serie di oggetti ognuno caratterizzato da un certo peso Questo posso chiuderlo e eh, questo allora il io definisco un oggetto oggetto che non posso chiamare object perché in java esiste già l'object quindi chiamo item e questo oggetto item contiene un id e un peso l'id in realtà non mi serve a molto se non magari eventualmente un po' di debug per ritrovare l'oggetto all'interno del database il peso è quello che mi, mi serve. Ha item ID peso qui, stiamo iniziando a mischiare le lingue, quindi Perché non A questo punto l'oggetto semplicemente setta l'id e il peso all'interno del, del costruttore e poi una classe di tipo gruppo che mi rappresenta uno dei gruppi che voglio costruire tutti esattamente delle stesse, dello stesso peso quindi l'oggetto gru gruppo avrà un insieme di oggetti perché non mi importa l'ordine con cui questi oggetti sono messi nel gruppo e il peso totale vi faccio notare che risolvere il problema in questo modo usando una classe gruppo è molto object oriented come, come filosofia questo è java dopo tutto, quindi ci si aspetta da noi che le cose vengano fatte in modo carino e con un sacco di classi ma probabilmente in altri linguaggi quello che si sarebbe potuto fare è avere un vettore in cui a ogni indice corrisponde un oggetto un vettore di interi e l'intero mi corrisponde a qual è il gruppo in cui io metto l'oggetto. Quindi non avrei bis avuto bisogno di avere il, la classe oggetto, la classe gruppo, la classe eccetera. Però, ripeto, questo è, è, è Java e quindi tutte queste cose qui vanno, vanno benissimo. Il DAO molto semplicemente mi restituisce una lista di item andando a prendere dal database. Qui ho messo un limit per, evitare che il, il, per poter affrontare problemi <coughs> di dimensioni diverse, fondamentalmente. Uno dei problemi della ricorsione è che eh, è lenta. Quindi se io voglio provare tutte le possibili combinazioni, ci metto veramente tanto tempo. E quando dico tanto tempo, sto parlando di tempi che sono commensurabili con la durata dell'universo. Non, non, non anni, ma, ma tanto di più comunque il DAO semplicemente apre la connessione prepara lo statement lo esegue scorre eh, con un cursore la tabella dei risultati li memorizza tutti all'interno di un array e poi lo restituisce all'interno di una lista di un array list per essere esatti e poi la restituisce allora queste sono le cose di base che ci, che ci servono Iniziamo a scrivere il main. Main e il main deve avere la funzione main. Forse c'è già. Si, sì, c'è già. Scusate, il main c'è già il main semplicemente è una classe che ha al suo interno la lista degli oggetti quando io chiamo il main metodo statico questo crea effettivamente una classe e poi chiama il metodo run il metodo run popola la lista degli oggetti e questo è l'inizio di quello che io devo fare a questo punto mi aspetto che il metodo run al suo interno tiri fuori tutte le... le contenga al suo interno le procedure ricorsive e tiri fuori il, il, la eh, separazione ottima degli oggetti in due gruppi quindi quello che mi serve è ad esempio salvarmi una variabile globale, in realtà non è globale in java ma è a livello di, di, di, di classe, in cui memorizzo la soluzione corrente ripeto, l'idea della ricorsione è che io costruisco un pezzettino alla volta la soluzione usando una variabile globale la ricorsione andando avanti per come è fatta la ricorsione intrinsecamente costruisce tutte le possibili variabili globali tu, tutte le, tutti i possibili percorsi all'interno di una variabile globale quindi io uso la ricorsione per esplorare una serie di percorsi e in un dato momento di, de, di esecuzione del mio programma uno di questi percorsi è in memoria e gli altri no in qualche modo gli altri stanno sono stati già costruiti o saranno costruiti in futuro quindi implicitamente io ho la costruzione di tutti i percorsi in realtà lo faccio eseguendo la ricorsione quindi mi serve un qualche cosa in memoria un qualche cosa per salvare i due gruppi quindi group private adesso io tutte le volte che provo a usare gli, gli vecchi array in java mi perdo ma dovrebbe essere così quindi essere qualcosa del genere è possibile che non abbia fatto ancora errori proviamo a mettere un errore no è lui che non sta controllando essere lo stesso a questo punto. Sì, qui sto iniziando ad avere effettivamente degli errori. Knapsack. ha trovato il driver Questo. Hello. ok adesso abbiamo un programma che funziona allora quindi io costruisco in memoria la diciamo la soluzione corrente in una variabile globale, globale fra virgolette, durante l'esecuzione della ricorsione. L'idea della ricorsione è io vedo il mio problema come risolvibile, io so come costruire una soluzione possibile del mio problema e questo lo posso fare in una serie di passi. In ognuno di questi passi io devo scegliere fra un certo numero di alternative e so bene quali sono le possibili alternative che ho ad ogni passo. La ricorsione mi serve per mettere insieme questa serie di passi e generare tutti i possibili percorsi. Se vogliamo vederlo come albero, al primo passo avrò n possibili alternative, dopo ognuno di questi ne avrò un altro numero, eccetera, eccetera, eccetera quando faccio una procedura ricorsiva di questo tipo molto spesso è comodo che la procedura ricorsiva riceva come parametro qual è il passo su cui sta lavorando è comodo che questo sia un parametro perché i parametri sono variabili locali e questo vuol dire che quando la procedura esce Tornando al chiamante, il chiamante ha il proprio passo e siccome nello stack io avrò n procedure una dentro l'altra ognuna ferma in un certo punto, ognuna avrà la propria variabile locale passo Allora, quello che... qui devo chiamarlo anche quello che deve fare la procedura ricorsiva è estremamente semplice la procedura ricorsiva deve fare in modo stupido un singolo passo allora in questo uh, problema le scelte che io ho ad ogni passo sono limitate io posso dire che i passi corrispondono a camminare lungo la lista degli oggetti quindi a ogni passo io posso decidere se l'oggetto è sesimo lo metto nel gruppo 1 o nel gruppo 2 fine non ho altre scelte possibili e allora le faccio quindi gruppo 0 punto non c'è add object nel gruppo 0 quindi lo dobbiamo creare allora creiamo il costruttore che mi dice che di poi avrò un Aggiungi oggetto e un rimuovi oggetto. Public. Allora, cosa fa l'aggiungi oggetto? L'aggiungi oggetto deve mettere l'oggetto all'interno del, del mio set quindi tendenzialmente aggiornare il peso totale il peso di peso spostiamoci tutto in inglese faccio è aggiungere il peso totale e eh, aggiungere il peso dell'oggetto al peso totale e quando tolgo un oggetto beh, lo tolgo e diminuisco il peso totale. semplicemente quindi questo è il, mio, è il mio gruppo gruppo di oggetti con cui quindi possibile soluzione quindi io posso mettere il mio oggetto nel gruppo 0 no qui è ancora oggetti continuiamo ad andare avanti da anglofili items.get quindi aggiungo l'oggetto essesimo al gruppo 0 chiamo la ricorsione sull'oggetto successivo sul passo successivo e a questo punto tolgo l'oggetto tutto qui passo procedura ricorsiva backtrack i tre passi della ricorsione il backtrack ripeto è fondamentale e necessario perché io sto usando una struttura dati condivisa quindi dovete immaginare come la ricorsione come un ragnetto, meglio una catena di ragnetti, perché ognuno ne chiama un altro, ne chiama un altro, ne chiama un altro e ognuno di questi ragnetti fa qualcosa su una struttura dati in memoria che è sempre la stessa quindi a differenza di quello che uno studia in altri corsi di programmazione qui nella ricorsione variabili locali brutto bisogna usare variabili globali questo è il primo passo il secondo passo è esattamente lo stesso soltanto che metto nel gruppo 1 e queste 6 righe mi permettono di esplorare tutto lo spazio delle possibili soluzioni se i gruppi fossero stati n, beh, le righe non sarebbero state 6, ma sarebbero state 3, 4, 6, sempre, perché ci sarebbe stato un ciclo for, no, 5, un ciclo for, le tre righe e la parentesi graffa chiusa alla fine. Quindi se. Questo, avrebbe, questo funziona anche con un numero di, eh, un numero di eh, alternative a ogni singolo passo che non è soltanto 2, non è soltanto 3, ma è un numero variabile. È estremamente comune nelle procedure ricorsive vedere una struttura di questo tipo. For un contatore fai il passo, ricorsione, cancella il passo anzi, per essere esatti quello che è realmente comune è una struttura di questo tipo un for che in modo più o meno brutale controlla tutte le possibili alternative e poi un if che mi dice se nello specifico quell'alternativa è fattibile oppure no non mi ricordo se voi avete visto con fulvio il tour del cavaliere no va bene uh, comunque <coughs> immaginate di dover uh, muovere un pezzo su una scacchiera questo pezzo si può, può andare in quattro punti diversi magari sono vicino al bordo e uno di queste possibili mosse lo porterebbe fuori dalla scacchiera Quindi, qui ho un ciclo for sulle quattro possibili mosse in linea teorica, qui un if che mi dice la mossa specifica non mi porta fuori dalla scacchiera, e poi il blocchetto della ricorsione che è sempre lo stesso. In questo caso qui tutte le mosse possibili sono... c'è una... No? una combinazione di tasti che... ah, va bene, non la trovo. Uh, lo faccio a mano <coughs> allora in realtà questo ancora non, non basta perché manca una cosa fondamentale nella ricorsione ed è come quando fermarsi questo andrebbe avanti senza, senza in teoria senza limiti in pratica non appena finisce il vettore ho delle eccezioni allora devo avere un sistema che mi permette di fermarmi questo sistema se io uso la variabile s che mi conta i passi posso semplicemente contare a che passo sono arrivato in altri casi ho una condizione più complicata però l'idea è qui if finito in qualche modo, se ho capito di aver finito qui finito vuol dire che s è uguale a items size è bloccato size ok se S è uguale ad item size beh allora quello che posso fare in questo caso qui è semplicemente lo stampo quindi Stampo il gruppo 1 Allora, questo fa sì che nella variabile gruppo quello che mi serve è anche un toString, allora se mi serve un toString, forse. Mettiamo prima il peso, così me lo genera carino. Uh, source to string, eccolo qua, mi viene generato il tutto quello che mi serve per stampare il, il, i vari. La, la, il contenuto del, del il contenuto del mio del mio gruppo mettiamo anche un toString sull'item se non c'è già non c'è qua però un po più compatto mettiamo soltanto i due punti peso ok a questo punto nel nostro main il gruppo tutte le volte che sono arrivato alla fine fondamentale qui dopo aver fatto questo devo uscire perché se non esco in que quella è la condizione di uscita quindi di nuovo violando tutte le belle regole della programmazione pulita ordinata un solo punto di uscita eh, l'uscita in fondo eccetera eccetera nella nelle procedure ricorsive è molto comune avere un grosso if all'inizio in cui io mi chiedo ma ho veramente finito e alla fine di questo if return brutale prendiamo il dao limitiamoci a molti meno oggetti e proviamo a vedere cosa succede ecco qui eh, forse per distinguerli mettiamoci una capo Eccoli qua, tutti i possibili gruppi, vedete, 2, 3, 1, 4, 1, 4, 0, 5 e il primo di tutti questi possibili gruppi sarà la partizione tutti nel primo e nessuno nel secondo, il secondo gruppo è tutti quanti nel primo e uno lo metto nel secondo, poi tolgo questo e lo rimetto nel primo, prendo il penultimo e lo metto nel secondo, poi metto gli ultimi due nel primo, eccetera, eccetera, eccetera, e questo è come vengono fatti tutte le mie partizioni vedete i pesi ovviamente 3860, 8 62 eccetera eccetera e vanno avanti <ride> ripeto l'idea della ricorsione è la stupidità io voglio una procedura stupida adesso vediamo invece come fare se io effettivamente ho trovato qualcosa di buono allora, altra idea comune alla ricorsione io ho una variabile globale che mi dice che mi tiene traccia sempre globale, fra virgolette ho una variabile globale che mi tiene traccia della miglior soluzione fino a quel momento quando sono qui ovvero quando ho finito un percorso a quel momento in memoria ho una, candid una soluzione candidata la controllo, la confronto con l'ottimo decido cosa fare se è sufficientemente buona la salvo questo vuol dire che ho bisogno di anche delle variabili che mi dicono quali sono i gruppi migliori stesso giochino per i gruppi migliori ed ecco qua allora Qui quello che devo fare è se la, la differenza di peso fra i due gruppi è minore della differenza di peso dei due gruppi migliori, allora devo salvare il, la, la soluzione corrente nella soluzione migliore. Questo perché? Perché alla fine della ricorsione, dal momento che io ho sempre un passo ricorsione backtrack, alla fine della ricorsione la le variabili gruppi saranno vuote perché è come se io avessi percorso l'albero della ricorsione correndo su un lato e quando torno indietro torno al punto di partenza e a quel punto i miei gruppi sono vuoti quindi devo aver salvato da qualche parte la mia soluzione migliore allora potrei ricalcolarmi ogni volta qual è la differenza di peso ottima ma probabilmente mi conviene memorizzarla la differenza ottima allora vediamo se la mia variabile gruppo mi restituisce la tot uh, weight no quindi devo aggiungere un getter, source uh, getter. Getter. Aggiungo un getter su tot weight, aggiungo, lo faccio aggiungere ad eclips, e a questo punto qui cosa posso dire? beh che la differenza sarà uguale a group 0.getweight meno group 1.getweight e se per caso il gruppo 1 è più grande del gruppo 0 beh calco metto il, modulo, il, il valore assoluto. Ecco qua. Quindi la differenza la calcolo come valore assoluto della differenza dei pesi dei due gruppi. A questo punto mi posso chiedere se la differenza è minore della best diff. Allora, cosa devo fare? Beh, best diff sarà uguale a diff, sicuramente. A questo punto stampo anche i miei gruppi. Stampo i due gruppi e devo salvare, la soluzione in uno devo salvare la soluzione ottima, come faccio a salvare la soluzione ottima? beh devo in qualche modo copiare tutti gli elementi di un set dentro il set di un altro gruppo, posso farlo in tantissimi modi, uno di questi è immaginarmi una nuova funzione che può essere set set dando il doppio significato alla parola oppure copy group ok abbiamo la nostra copy group a questo punto cosa deve fare la copy group deve svuotare l'insieme corrente che si chiama uh, items con un clear ad esempio poi add all tutti gli oggetti del secondo e poi deve eh, aggiornare il dot weight quindi. quindi la copy group prende un gruppo e lo copia completamente nell'altro gruppo dovrebbe essere chiaro a tutti perché non ho potuto fare set uguale set se cioè non è chiaro a tutti provate a farlo comunque ho aggiunto tutti gli oggetti di un set nell'altro set e quindi ho copiato il gruppo completamente questo vuol dire che qui in main quello che posso fare è best group di 0 punto copy group group di 0 E qui fare la stessa cosa con l'1 tanto per essere sicuro di averlo fatto quindi se ho trovato una soluzione migliore della precedente beh, la salvo adesso rimane un problema ancora aperto ed è come inizializzo eh, best group e best diff ma un sistema molto semplice c'è cioè, lo faccio in una funzione che chiamo calcio d'avvio che semplicemente io posso prendere tutti gli oggetti e li metto nel primo gruppo a quel punto effettivamente io so quanto eh, è una soluzione valida è una soluzione particolarmente schifosa però va bene per partire con la ricorsione quindi add item i e a questo punto best diff è uguale sarà uguale a best group 0, 0 get weight quindi questa è una possibile partenza di nuovo la struttura di questo programma è estremamente comune aspettatevi di doverla rifare milioni di volte se userete procedure ricorsive in qualche modo inizializzo le variabili sistemo le cose in modo che io possa partire parto con la ricorsione sul primo elemento alla fine stampo la soluzione ottima questa qui è la soluzione ottima che io ottengo alla fine. Allora vediamo se il tutto funziona. Bene, vediamo se tutto funziona. programma parte la prima soluzione che trova è quella un pochino meglio di quella di partenza che è veramente molto brutta ed è quella che ottengo non appena tolgo un elemento da G1 e lo metto in G2 poi questo è ancora un po' meglio, questo è ancora un po' meglio vado avanti e alla fine la miglior soluzione è uguale all'ultima soluzione che ho trovato ovviamente l l perché io sto visualizzando tutte le volte che ho migliorato e quindi l'ultima la soluzione migliore che ho trovato è questa allora questo funzionicchia possiamo provare a aggiungere elementi e vediamo che, tutto sommato, senza troppa infamia, ci produce la soluzione ottima. Uh, beh, una prima cosa che possiamo, di cui possiamo renderci conto magari durante il calcolo ad un certo punto io arrivo ad avere che la soluzione a trovare una soluzione in cui i due gruppi pesano esattamente lo stesso a quel momento non devo più proseguire con la ricorsione non ha nessun senso proseguire con la ricorsione a quel momento perché meglio di così sicuramente non posso andare allora lo posso fare Posso fare questo in diversi modi, uno dei modi in cui posso farlo è di dire che la procedura ricorsiva non restituisce void, quindi non è vero che la procedura ricorsiva non restituisce nulla, ma la, a che dobbiamo finire? Eh, okay. ma la procedura ricorsiva restituisce un booleano che mi dice se devo proseguire oppure no quindi in qualche modo io chiamo la procedura ricorsiva la procedura ricorsiva ritorna 000000 000 000, a un certo punto la procedura ricorsiva ritorna 1 e da lì in avanti io non chiamo più la ricorsione e tutte le volte ritorno 1 ed esco questo è un metodo abbastanza standard un altro metodo che in questo caso funzionerebbe benissimo è semplicemente mettere un if di questo tipo Allora, se io mettessi un if best if uguale 0 scritto in questo modo, mi boccerei da solo. Ma se io scriverei if best if uguale uguale 0 e eh, allora esci, basterebbe questo per tagliare via tantissimi rami. Quindi ditemi voi se per ora vi va bene questo o volete iniziare a giocare con il valore di ritorno della ricorsione chi è per il valore di ritorno della ricorsione alzi la mano va bene valore di ritorno della ricorsione allora questo non è più void ma è bool è così il bool in java Java. ok allora beh innanzitutto se arrivo qui ritorno falso se arrivo qui ritorno falso uh, if test uh, if uguale uguale zero ritorna vero altrimenti quindi noi ritorniamo vero solo quando la differenza è 0. a questo punto come faccio a propagare questa uscita dalla, dalla procedura. Beh... Però questo è veramente brutto, scusatemi. la ricorsione se la ricorsione restituisce vero subito esco restituendo vero se tutte le chiamate alla ricorsione non restituiscono vero alla fine restitu uscirò restituendo falso falso vuol dire non devo fermarmi vero vuol dire devo fermarmi perché ho trovato l'ottimo assoluto controlliamo che continui a funzionare 532, 532. Non appena ho trovato l'ottimo assoluto esco. Ah, potrebbe essere interessante andare a contare quante sono le chiamate che io faccio alla ricorsione. E nel main Dov'è il main? Qui Facciamo stampare quante sono È chiamata la ricorsione che ho fatto allora vediamo un po' nella versione che esce 13.800 proviamo a disabilitare qui e quindi ritorniamo sempre falso vediamo quante chiamate vengono fatte beh, vedete che sono un po' di più decisamente quindi tutto sommato questo è utile allora abbiamo visto parlando della ricorsione che uno dei grandi vantaggi grandissimi vantaggi della ricorsione è che ci permette in modo estremamente, estremamente semplice di mettere dei bound i bound sono dei meccanismi con cui io posso decidere di non esplorare alcuni rami dell'albero perché so che non mi porteranno a nulla di buono. Allora, nel caso del... in questo semplice problema, quale può essere un bound? Ma, allora, se io ho trovato una soluzione... se la, nella mia soluzione è ottima il gruppo più pesante pesa mille, in una soluzione migliore nessun gruppo peserà più di 1000, ovviamente perché se nella nuova soluzione un gruppo pesa più di 1000, vuol dire che l'altro peserà ancora di meno e che quindi la differenza sarà ancora maggiore. Quindi io ho un modo per sapere quando non ha più senso andare avanti. Se io nella ricorsione sono arrivato a un punto in cui uno dei miei due gruppi pesa 1001, andando avanti da lì. Tutto quello che posso fare è mettere gli oggetti nell'altro Ma di sicuro non troverò una soluzione migliore Di quella in cui il gruppo più pesante pesa 1000 È chiaro per tutti questo? Bene Allora, mettiamo il bound Private int bound e quando è, che devo, quando è che devo uscire? il bound si controlla appena entrati nella ricorsione quando è che devo uscire? se il più pesante dei miei gruppi pesa più del bound esco quindi se max primo gruppo secondo gruppo se questo affare qui è maggiore di bound allora esco perché da lì in avanti non mi porterà nulla di buono beh questo vuol dire che Qui oltre a best diff devo anche settare il nuovo bound che sarà esattamente uguale a questo. Questo sarà il nuovo bound quindi il nuovo bound è uguale alla differenza del. Uh, al peso del gruppo maggiore del, del, al peso del gruppo più pesante visto che ho trovato una nuova soluzione ottima allora manca ancora qualcosa? sì, se no non ve lo chiederei ed è qual è il valore del bound all'inizio ma visto che questa è la best if, sarà anche uguale al bound perché tutti gli oggetti sono in uno dei due sono in uno dei due gruppi, quindi ovviamente la massima, un gruppo è 0, l'altro gruppo peserà, boh, x, la, il bound è x e la mi, miglior differenza fino a quel momento è x. Il concetto di questo kickstart è di avere una soluzione feasible, una soluzione credibile. È una schifezza, e avere una soluzione schifosa qui ci penalizza decisamente, ma vediamo dopo come avere qualcosa di meglio quindi per ora chiamo questo come bound proviamo a eseguire errori ah sì certo qui true o false qui true o false chi dice true alzi la mano chi dice false alzi la mano ok false secondo me perché true vuol dire che ho trovato la soluzione perfetta e devo smettere la ricorsione lì vuol dire soltanto che stavo andando talmente male che me ne sono reso conto e non vado oltre ma da lì all'ottimo sono ancora molto lontano in effetti se qui mettiamo in effetti se qui mettessimo maggiore o uguale di... Uh, no niente... ok, proviamo vi ricordate quante erano le chiamate? beh adesso ci arriviamo in 382 è significativo il miglioramento pensate a quante erano senza il bound e senza il uh, senza il bound e senza la, la, la propagazione del, del risultato corretto allora qui sono arrivato in 382 chiamate a risolvere il problema con x oggetti x non lo ricordo quant'è ma boh, una decina forse a questo punto possiamo fare qualcosa di meglio? ovviamente sì ed è iniziare con una soluzione carina allora se noi iniziamo con una soluzione carina il bound funziona molto meglio perché dall'inizio riesco a buttare via grosse porzioni dell'albero quindi 20 oggetti c'erano già mettiamole 50 e quale potrebbe essere una soluzione carina? la soluzione carina è quello che io riesco a tirare fuori con il tipico algoritmo gridi gridi significa goloso è una vabbè, meno di, di 5.000 chiamate per risolvere il problema con 50 oggetti mettiamole 100 allora un algoritmo gridi è un algoritmo che fa la scelta ottima eh, di, di, di volta in volta senza guardare troppo in avanti fa la scelta ottima passo per passo allora immaginate di dover risolvere il vostro problema questo problema facendo la scelta ottima passo per passo Cosa, qual è una, una perfetta strategia di soluzione Beh, prendere gli oggetti ordinarli per cui io inizio a lavorare dal più grande e poi parto prendo un oggetto e lo metto nel gruppo più vuoto tutto qui la procedura ha una complessità lineare per quanto riguarda l'esecuzione della procedura n log n perché prima devo ordinare però n log n più n alla fine riesco a avere una signora soluzione magari anche l'ottima inizio a mettere gli oggetti grossi e poi riempio i buchi con gli oggetti man mano sempre più piccoli non solo è facilissimo da implementare una cosa del genere la cosa più complicata è ordinare la lista allora per ordinare la lista dobbiamo av avete visto il sort? in uno qualsiasi Sì, bene allora aiutatemi perché non sono sicuro di ricordarmelo ma dobbiamo implementare comparable quindi l'oggetto item deve essere possibile confrontarlo con un altro oggetto item allora a questo punto lui si arrabbia perché mancano i metodi manca qualcosina ma gli possiamo chiedere di uh, ah sì comparable di item ok adesso ancora non gli va bene perché manca il metodo ma dovrebbe offrirsi lui di inserirmelo ecco qui aggiungiamo i metodi che devono essere implementati per poter soddisfare l'interfaccia comparable ed è il metodo compareTo allora, compare to, in realtà è più semplice se wait diventa un integer che è la stessa cosa però oh. quindi arg 0 punto weight conferto wait allora dovrebbe bastare questo per far sì che la nostra lista di item diventi Ordinabile. Qui ho messo prima arg0 e poi weight perché vorrei un ordinamento a partire dal più grande. Non so se sia giusto, ma boh, potrebbe essere corretto. Ma non potevamo farcela restituire dalla query con order by? Bellissimo, abbiamo una soluzione alternativa e quindi ce la facciamo restituire dalla query. torna a noi senti però questo lo lasciamolo tanto ok qual è la sintassi? order by uh, we, uh, si chiama peso uh, dash. dash così dash ok, dash, okay. Allora, se, se va bene già così funziona no dash non gli va bene correggiamo la query forse il limit va in fondo Mettiamo il limit 100 in fondo. Sì, basta mettere il limit 100 in fondo. Ok, quindi già così dovrebbe funzionare. Una ragione di farlo andare fino in fondo allora quello che dobbiamo fare qui negli ultimi 5 minuti è il kickstart a questo punto <coughs> beh per tutti gli oggetti a, cui a questo punto sono già ordinati se best group di punto, 0.get Dot minore di best group di 1.get.weight allora lo metto in best group di 0 altrimenti lo aggiungo a best group di 1 quindi questa è la soluzione che mi dà all'inizio il grid a questo punto questo non è più vero ma devo uh, la differenza sarà effettivamente uguale me la devo calcolare e il bound sarà uguale al più grande di questi due quindi invece di chiamarlo max e di abs lo chiamo max e invece di mettere il meno metto la virva. Quindi, la best if e il bound sono effettivamente calcolati a partire da quello che io ho trovato con la procedura green di nuovo l'idea è kickstart, è quello di punto di partenza, tanto per avere un'idea, stampiamocelo e usciamo, no, sistema exit. Ok, tanto per vedere come, come viene. Proviamo un po'. Beh, vedete che 4779, 4780, comunque è un decisamente un buon punto di partenza. riusciamo più, ma eseguiamo tra l'altro un altro degli effetti di aver messo gli oggetti grossi all'inizio è che nelle boh, prima o poi arriveremo probabilmente converrebbe ordinare all'incontrario quando poi conviene avere partire dal più grosso quando calcolo il, la soluzione ottima e partire dal più piccolo quando provo a fare la ricorsione non lo so comunque mettiamo dei numeri un po' più piccoli sperando di arrivare a una soluzione che c'è un problema perché vedete che il, il, il peso è lo stesso però <coughs> probabilmente conviene mettere oltre all'uscita del meno 1 anche l'uscita no. su <coughs> qui lo, il gridi direttamente ci trova, la soluzione, ci trova la soluzione ottima comunque stiamo arrivando al, al, al termine questo è un algoritmo ricorsivo ripeto la parte il cuore della ricorsione è assolutamente banale poche righe e il resto lo si aggiunge un passetto alla volta la prima cosa da aggiungere è il test se ho finito e successivamente si può iniziare a ottimizzare sempre di più. quindi mettendo dei bound, dei bound sempre più stringenti e eh, eventualmente aggiungendoci una procedura euristica, greedy che mi faccia partire da una buona soluzione in questo caso la procedura ricorsiva può solo migliorare quello che ho trovato con la procedura gridi tanto più tempo gli do tanto maggiori sono le possibilità che io riesca a migliorare in un tempo infinito troverei l'ottimo questo conclude sulla ricorsione ci sono domande? va bene, grazie